Porto Torres, 21 novembre 2022. Fra le parti Kairos Comunicazione e Elisa Manca, consulente digitale, si conviene e stipula quanto segue. Articolo 1. Kairos pubblicherà sul proprio profilo Instagram un contenuto video. Cosa c'è? Cosa stai facendo? È la collaborazione dove mi ha detto pubblichiamo un post sul profilo di Kairos e sul mio, e ho fatto il contratto. Sì, ok, cioè certo. Vabbè che sei anche avvocato, ma lo sai sì che le, i contenuti in collaborazione non hanno niente a che vedere con la solennità di un contratto. E cosa dobbiamo fare? Mi È mai capitato di vedere dei post in collaborazione? Scopriamo insieme che cosa sono, perché sono utili e soprattutto come crearli. Innanzitutto, con la collaborazione, i profili verranno associati tra di loro, condivideranno le metriche e raggiungono un nuovo pubblico. In che senso però raggiungono un nuovo pubblico? Perché nuove persone verranno in contatto con il tuo profilo, quindi nuovi follower vedranno la tua pagina ed interagiranno con l'altra e viceversa. Questo è un ottimo modo per arrivare ad un bacino di utenti molto più grande crescere ovviamente in maniera più organica. Sempre più creator si organizzano tra di loro con contenuti in collaborazione, quindi sfruttano quest'onda. Però vediamo come si fanno. Innanzitutto dobbiamo assicurarci di avere il nostro post. Dopodiché scriviamo una didascalia. Ciao a tutti. Mettiamo i nostri hashtag. Social media. Ok. Dopodiché, ovviamente questo lo stiamo facendo con un reel, ma lo possiamo fare con qualsiasi cosa, con un post. Ok, è uguale, non cambia niente. Perfetto, dopodiché andiamo su tagga persone, invita collaboratore, andiamo a cercare il nostro collaboratore che sarà Kairos Comunicazione, premiamo di sì, ok, mettiamo i luoghi che ci interessano, perfetto, e poi premiamo su condividi. Dopodiché andremo sul nostro profilo, lo aggiorneremo ed ecco qua il nostro post con la collaborazione. Andiamo anche sul profilo del nostro collaboratore e vediamo che anche lui, nella sua sezione deal, ma anche nella sua bacheca, ha il nostro bellissimo post in condivisione. Se ti è piaciuto questo video, lasciaci un like. Se invece hai delle domande, scrivile pure nei commenti. Mentre invece, se vuoi usufruire della nostra ora di consulenza gratuita, trovi il link in descrizione per farlo. Se vuoi continuare invece a seguirci per vedere i nostri video super simpatici, trovi sempre comunque il link ai nostri social in descrizione. E infine ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina in modo tale che ti avviserà ogni volta che pubblicheremo un video.